Bobo Summer Cup 2017, sempre in collegamento da Cervia con Radio Bruno, oggi tantissimi ospiti e tanti personaggi e in particolare ne abbiamo uno, personaggio femminile bellissimo tra l'altro, Miss Italia 2013, Giulia Arena. Ciao, tutto bene? Ciao, tutto bene, ciao a tutti! Sì, sì, a parte qua il sole il caldo però ci godiamo questo bel evento, Dai, qualcosa di diverso soprattutto. Beh, poi tu mi dicevi sono siciliana quindi sono abituata al sole al caldo per cui e oltre a questo ovviamente in questo caso abituata anche al calcio al football oggi protagonista qui a Cervia è vero devo dire che per me soprattutto il football, è un'esperienza assolutamente nuova perché non era una cosa che avevo provato, non è una cosa che sono abituata a vedere quindi quando me l'hanno proposto la prima volta per me è stato un po' l'entusiasmo dei bambini ed effettivamente è così in questi giorni quindi non escludo che poi magari troverete qualche palleggio nei prossimi giorni non lo so, eh, vediamo, forse potrei anche lanciarmi dai prima abbiamo visto anche altre ragazze che sono cimentate non è facile tra l'altro è a livello fisico veramente importante però dai vediamo che sei attivissima per cui ti aspettiamo ovviamente anche sul campo senti prossimi programmi Miss Italia l'hai già vinta, quindi... Su quella ci siamo. Beh, io continuerò a condurre il programma che attualmente sta andando in onda su Rai 4, si chiama Kudos, abbiamo fatto la nostra prima stagione, è proprio eh, terminata adesso, a fine giugno, e finalmente abbiamo avuto notizia di ricominciare a settembre, quindi mi godo l'estate, mi godo la Bobo Summer Cup, e poi ricominciamo ad andare in diretta in Rai. Ottime notizie, noi vi salutiamo e appuntamento in campo, Grazie a te e eh, proseguiamo con la Bob Summer Cup 2017 con Radio Bruno da Cervia. Ciao! Ciao.